Atletica, Diamond League, Birmingham, Barsimbola, Mo Farah non sbaglia. Ultima fermata per la corrente Diamond League, prima delle finali in programma, come di consueto, tra Zurigo e Bruxelles. A Birmingham, tappa post mondiale, condizione in ribasso, ma risultati comunque da sottolineare. Miglior performance per Mutazessa Barsim. Il dominatore dell'alto, Oro a Londra, supera i 2.40 e annuncia, per la prossima stagione, l'attacco al primato. Barsim rischia a 2.31, si salva alla terza prova, poi cambia marcia. A 2.39, due errori, asticella un centimetro più su, capolavoro. Gazzal. Secondo, si ferma a 2.31, 2.20 per Tamberi, la stanchezza presenta il conto. Moffara non tradisce nei 3.000. Concorrenza agguerrita, ma di livello medio, il britannico può attendere il suo terreno preferito per lanciare l'offensiva. Chiude in 56 secondi l'ultimo giro. Esulta già sulla retta d'arrivo, 73.864, Meshaleki plandata alle sue spalle. Una delle deluse della spedizione iridata, Elaina Thompson, coglie pronto riscatto nella velocità. Problemi fisici alle spalle, almeno parzialmente, la giamaicana sfreccia in batteria ed argina la Talun nella finale dei 100, 1093. 4 centesimi il margine sull'Ivoriana. Guliyev si conferma nei 200, con un buon finale contiene Webb, mentre si spegne McVa, esausto. 2017 per il turco. Amos, battuto al Mondiale, conduce corsa d'attacco negli 800, la coppia polacca. Sut, Lewandowski, non ricuce e deve accontentarsi della seconda e della terza piazza. Merit, 1329, si aggiudica i 110 HS, secondo Keshubenkov, terzo Allen. La Felix, nei 400, non trova la giusta brillantezza, deve quindi al tramonto alzare bandiera bianca al cospetto della NASA, non più una sorpresa. 5.059, Felix ad anticipare le connazionali Ocolo e Francis. La Alem, 15.960, batte la Sharp negli 800, si rivede la Seiyaoum nei 1.500, 40.136. Ruggito della Hassan in un bel 3.000. L'olandese resta al coperto, sfrutta il lavoro della Obiri e trova spiraglio esterno nei 100 metri conclusivi. 82.890, record del meeting. La Obiri si pianta, seconda è la Klosterhaufen, 82.998, record di Germania. La e ottima distribuzione, 5418, regola 400HS. la nei 400 HS. Disca la Percovic, 67.51, peso a VAS, 21.83, a Stalla Stefanidi, 4.75, a Salto Vano, poi, ai 4.88. Infine, lungo a Lavson. 8.19, Samai, giornata negativa, non va oltre un 803.